essere migliore e certo che qualcosa di più allegro potresti anche suonarlo boi a cancro. anche tu fallito anche tu un cantante fallito si sì. e tu com'è fallito? Com'è fallito? Sapessi, siamo musicisti incompresi. Purtroppo. Musicisti incompresi, purtroppo. Cazzo, le zanzare! Aspetta, che mi viene da ridere. Eh, ridi. Se ti viene da ridere, ridi. Ah, no, la tagliamo? No, non la tagliamo. No, ma che cazzo. È? Ragazzi, è tutto in diretta, eh? è? Eh, no. E quindi visto che è tutto in diretta, ti dico, senza problemi, eh. perché comunque tu so che fai concerti scrausi come me, quindi, conseguenza. Sì, infatti. Eh, appunto. M meno male un conforto, meno male che ci sei te. Eh, non so come farei senza di te, guarda. <ride> Una spalla su cui appoggiarsi. A me non frega niente di come faresti senza di me, ti lascerei da indietro. Volentieri. Guarda. L'affetto è reciproco. Grazie. Comunque, niente, a parte il fatto che ti abbandonerei come una capra. Guarda, l'odio sta salendo mm. esponenzialmente, eh, sì. Allora sbolliti. Quello che intendo è comunque sai suonare qualcosa? Un po'. Beh, guarda, una chitarra che non è per dartela in testa, ma per suonare quindi ti posso far sentire. qualcosa. Oh, Cagnolino di merda. <ride> no, hey, hey. <ride> se vuoi ti posso far sentire qualcosa. Ok, va bene, va bene. Devo stupare. Ah, ok. E niente, io ti ho appena fatto sentire come suono, mi sono materializzato lì nel campo di pannocchie. Perché sì, tu non mi... Sto... Eh, perché tu non mi... F... Con fuoco e fiamme. Sei apparso come un sogno. Ok. No, no, per... no, no, no. Lascia stare. Ho ragione io. Allora, spero che quella macchina ti venga... No, allora, perché invece non mi fai sentire te come canti? Se siamo entrambi falliti ci sarà un motivo. Hai ragione. Però per farti sentire come canto, devo avere... A fianco ai cassonetti. Uh! Scusi, non le rubo il palco. Il mio momento, grazie. Stop. Allora... <coughs> Io so cantare fantasticamente e... Tanto che ho cantato in una fiera, la fiera della Costicina, su a Belluno Eh sì, canta eh, Ok, che canto? Aspetta, un attimo. Vai, dell'altro è pago <ride> e che bel castello di rondino di rondello che bel castello di rondino di rondello e che bel castello scusi se la interrompo le sue note fantastiche grazie grazie grazie! guarda non serve neanche applaudirla perché grazie. mi si consumerebbero le mani a forza grazie. di applaudire lo so lo so sono stupendo lo so lo so e quante cazzo di zanzare ci stanno Vai. Direi che praticamente possiamo, cioè, possiamo formare un duo, cioè, un duo e cantare nei locali, cioè, siamo abbastanza bravi, siamo dei fenomeni, diventeremo ricchi, famosi, avremo una villa fantastica, saremmo famosi in tutto il mondo, sì certo, credi a me, credi a me. Credi a me, credi a me! E eh, vabbè ti mi demolisci. Comunque okay, oh, figata sta roba. Eh, certo. Quindi fare un gruppo, solo noi due. Sono noi due, chitarrista e voce, cioè... Sta. Mi ricordo il mio primo gruppo, nel lontano 2005-1723, quando i cavalli scoprirono l'America. Mi ricordo io e mio nonno nella barca. Ma questa è un'altra storia. E infatti lui, lui non bellissimo. era Cristoforo Colombo, mi sembra fosse Cristoforo Equinombo. No, ma è giusto. Allora... <ride> Eh sì, ha scoperto l'America un Sopra cavallo Sopra questa cosa io non farei mai gruppo con te guardi Non ti permettere di offendermi Abbiamo appena formato il gruppo e già litighiamo Io lo salvo questo gruppo Vai togli togli Questa è la mia vita Quindi insomma formiamo questo gruppo Come ho detto prima e Vedrai che quando prenderemo un po' di spiccioli Ci potremo comprare una villa stupenda Vivremo in una casa fantastica Stupendo Hai finito di suonare sto parlando Vai togli Io mi, Io mi gioco La chiave di casa E il mio Telefono che ce l'ho da Più di 40 anni A parte che stiamo usando la mia chitarra Come tavolino Intanto non Io gioco il, il mio telefono con l'accessorio dello schermo rotto e scoccettato, Questo perché noi dovevamo diventare ricchi. Porca, e porca, porca, porca di quella porca, se me lo chiedi un'altra volta, guarda. Uh, io ho solo fatto una promessa, però sono passati un po' di mesi e non abbiamo fatto niente, siamo ritornati nello stesso posto dove abbiamo formato il nostro duo. Insomma, è andata solo male, non è successo niente di grave, siamo ancora lì. Eh no, guarda, diventeremo ricchi, eh vabbè, ci compreremo pazienza. una casa bestemmie qui erano dei soldi la sua cartaforce dai e che... neanche questo ci dà da le... gioi allora la, la, la chitarra te, te, te la infilo no no, no. io l'asta te la infilo guarda zitto e continuiamo Ah no, questo, questo? questo non è un... <ride> no, no, no per scusami, Perdon. ricotturiamo, vai. Ma... <ride> Bene ho vinto io. Ora, andiamo. Ti Aspetta. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Black. Not black. <coughs> <coughs> mi dispiace veramente che mi hanno fregato il microfono cazzo è vero. Ma, ma come è successo? Cioè in un bar e... No io non guardavo Bevevo sì il mio whisky appunto in un bar E mi sono girato Paff. E ti sei trovato solo con la stecca che che pensa ho preso. a me hanno rubato la chitarra e l'hanno regalata a te pensa un po' a sto fatto cavolo è vero non ti accorto di avere una chitarra sulla scheda no no no si vede che magari quelli che me l'hanno fregato hanno preso la chitarra da te e dopo me l'hanno messa al posto ma... del microfono sulle spalle il microfono era qui ma me lo tenevo qui quindi vedi capisci okay. insomma è complicato Vabbè, comunque dai. guarda ci siamo divertiti molto il nostro gruppo si chiamerà eh, il duo ragno ci siamo divertiti, fare moltissimo. Vabbè, vabbè, casomai ci penseremo al nome. Eh, ok, dai, abbiamo bevuto, abbiamo fatto un sacco di cose, ma non ci siamo vabbè, mai dai. sterilizzati allora la sobrietà. Allora ci vediamo, dai. Ok. Ciao. Ciao, ciao.